とうとう掴んだぞって<笑> Jojo ha scoperto il piano di Dio ed è riuscito a curare suo padre dal veleno. Lì ci sono anche il padre, Speedwagon, la polizia e il cinese che ha venduto il veleno a Dio, il quale ha confessato. Dio è alle strette e decide di accoltellare Jojo e usare il suo sangue per attivare la maschera. Dio attiva la maschera con il sangue del padre Ma gli agenti lo crivellano di colpi E lo fanno sbalzare fuori dalla finestra Anche se sta morendo per mano di Dio George lo perdona Perché per lui resterà sempre come un figlio Giorgio lo stringe tra le sue braccia Ma a quel punto George muore Giorgio! L'ispettore si dà la colpa dell'accaduto, perché vent'anni prima non ha esiliato Dario Brando per il furto dell'anello di George. In quel momento, Speedwagon nota che il corpo di Dio è sparito. E... Oh! <totipo> È diventato un vampiro e nemmeno un colpo di pistola alla testa lo può fermare. Dio prende un agente di polizia e gli succhia tutto il sangue dal corpo per poi gettarlo via e uccidere tutti gli altri agenti. Anche Speedwagon viene ferito. Dio dice a Jojo di aver rinunciato alla sua umanità e di essere diventato un essere superiore e tutto grazie a lui. In quel momento l'agente a cui Dio ha succhiato il sangue si risveglia, trasformato in uno zombie assetato di sangue. Lo zombie attacca Speedwagon. Ma, con una lancia, Jojo riesce a ucciderlo staccandogli la testa. Jojo decide che una creatura del genere non può rimanere al mondo, e con la lancia cerca di trafiggere Dio in testa, ma Dio riesce a bloccare il colpo, rompere la lancia e trafiggere Jojo. A quel punto, dopo essersi distratto per un attimo, Dio perde di vista Jojo e Speedwagon, che si sono nascosti dietro una tenda. Dio prova a sorprenderli, ma i due gli danno fuoco, però ciò non basta. Speedwagon viene sbalzato fuori da casa dalle fiamme, mentre Giorgio cerca di salire sempre più in alto per distrarre Dio. Avvolto dalle fiamme, Dio non può usare le scale, perciò... I due raggiungono il tetto. E tramite un ragionamento di Speedwagon, capiamo che Jojo sta tirando Dio sul tetto per non dargli via di fuga dall'incendio. In quel momento, a Jojo vengono in mente i ricordi della sua infanzia e per l'onore del padre, si lancia con Dio giù dal tetto. Dio sembra salvarsi, ma Jojo riesce a tornare su e a trascinare Dio giù nelle fiamme. Dio gli spezza le braccia per levarselo di dosso, ma Giorgio non molla la presa e Dio finisce infilzato nella lama della statua dei giostri dove si incenerisce. Giorgio no invece viene sbalzato fuori dalla casa. Ehi, ehi, Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sono Gisormare Registriamo, qui nella recensione del terzo episodio delle Blizzard Aventure di Gioio So, ragazzi, oggi doveva uscire il, la recensione del primo episodio di Warrior, ma ho avuto dei contrattempi e quindi ho portato questo. Settimana prossima, però, eh, arriverà, vi assicuro che succedono un sacco di cose, anche se è il primo episodio. Ok, ragazzi, partiamo subito dall'aspetto eh, più importante, cioè la storia. Allora. Abbiamo capito che sono successe un casino di cose in questo episodio Prima di tutto Dio è diventato un vampiro E ha ucciso il padre di Jojo Iniziamo subito da una cosa che um, C'è nel manga ma non c'è nell'anime Cioè quando riaffiorano i ricordi a Jojo Gli viene in mente che quando aveva 4 anni Il padre gli compra un cane che è Danny Però non conoscendolo Danny lo morse e quindi da quel momento Jojo iniziò a trattarlo a schifo fino a quando un giorno uh, Jojo non, non cadde nel, nel fiume stava annegando e Danny andò a salvarlo da quel momento diventarono inseparabili comunque questa backstory ci fa capire che Jojo non si è sempre comportato bene con Danny insomma all'inizio faceva come faceva Dio però poi ha cambiato idea la scena che mi è piaciuta di più di questo episodio è assolutamente la parte in cui dio cammina sulla parete Assurdo. speed wagon come al solito è molto utile ma speed wagon non è stato completamente inutile perché senza di lui jojo si sarebbe fatto coltellare subito dopo due minuti sarebbe durato per l'aspetto ehm, grafico eh, stranamente non ci sono stati errori dato che il budget di questa serie almeno della, delle prime due stagioni, era molto ristretto, quindi eh, non è strano trovare errori. In questo episodio però non abbiamo trovato di errori. Comunque capiamo anche che se, se l'ispettore di polizia vent'anni prima avesse esiliato Dario Brando, sta cosa qua non sarebbe mai successa. Va bene. Sono molto soddisfatto invece per l'aspetto del combattimento, Rispetto ad altri episodi questo è nulla, però ehm, è veramente molto buono per iniziare la serie, se siamo solo al terzo episodio, si svolge molto bene la, la storia. Rispetto al manga è comunque tenuto fedele, ma mancano alcune cose. Intanto invece per l'aspetto della storia, l'ho già detto, questa è una parte molto importante e molto significativa che dà proprio la svolta alla storia dei Jostar. E quindi, passando alle votazioni per la parte grafica gli do... Mh, 8. per la parte di azione gli do un 9 perché vabbè ma come puoi dire che non è bello per la parte di storia anche lì un bel 9 perché è una parte veramente importante comunque ragazzi spero abbiate apprezzato questa veloce recensione insomma ma non ci sono tante cose da dire su una parte, su una, una parte di un episodio magari tutta di azione non puoi dire tanto quindi se questa recensione vi è piaciuta se questo episodio vi è piaciuto lasciate un like qui sotto commentate iscrivetevi e noi ci vediamo la prossima settimana con voi. ciao ragazzi